Ciao Manfred! <ride> Buonasera, ciao, a ciao, tutti. ciao a tutti! Buonasera e innanzitutto benvenuti. Siamo Serena e Manfredi dell'associazione Lokenil e vogliamo oggi. Che vogliamo fare oggi, Manfredi, secondo te? Oggi, oggi parliamo di vampiri. Insomma. Ah, non ok, no, vampiri. io perché, cioè, capito, ormai qui il canale è bello attivo quindi magari mi perdo i giorni. Oggi parliamo di vampiri per quello che sai sta questo canale eh, sei, sempre, sei sempre in onda <ride> Ma più o meno allora che cosa, sì. che cosa vogliamo dirci di vampiri dimmi un po allora vabbè niente innanzitutto oggi benvenuti a tutti questa è la prima puntata di vampire telling che è questo tentativo di format che, che con serena porteremo avanti nei prossimi mesi ci sarà una puntata al mese e ehm, ci sarà il questo nostro tentativo, insomma, di raccontarvi il, il mondo dei vampiri da Masquerade perché Vampire Telling? perché vampiri racconta esatto perché vampiri... Eh è uno dei nostri giochi di ruolo preferiti eh, ed è un gioco che ha tante cose da raccontare, è un gioco di narrazione è stato uno dei primi giochi un po' a rompere l'idea che il gioco di ruolo fosse dungeon crawling, quindi è stato da questo punto di vista ha introdotto la dimensione narrativa nel gioco di ruolo, ma è anche un gioco che ha tanto da raccontare, ha una storia eh, molto variegata la, il mitico metaplot croce delizia e tanti giocatori eh, ha tutta una galassia di eh, Giochi, fumetti, libri, romanzi, eh, prodotti satellite, insomma, è un vero e proprio ecosistema che ha tante cose, secondo noi, da dire. E quindi in tutte queste puntate noi cercheremo un po' di eh, raccontarvi eh, curiosità e cose interessanti di questo storico gioco di ruolo che è giunto alla sua quinta incarnazione. Soprattutto perché eh, a noi non no. piace Manfre. È un gioco che fa. No, sì, noi... infatti, oggi lo schifiamo. Che sta facendo o la. Elena stava facendo una challenge sul gruppo Facebook e l'associazione, mostrate <ride> i manuali che avete comprato questo mese e io <ride> ho fatto una foto e mi sono reso conto che ho comprato 22 manuali di vampiri sì, usati sì, nell'ultimo dimestre. Noi li schifiamo, poi specialmente la, la Metablot non ci piace. Però ci tengo a no, precisare, sì, soprattutto alla chat per, per onestà, che qui l'esperto vero di vampiri è Manfredi. Io sono solo un'appassionata che, che lo segue a ruota, a ruota però sono non, cioè, il vero esperto qui se avete bisogno di consigli o di dritte su, sul metaplot e quant'altro quello è sicuramente Manfredi però non ti voglio rubare altro quindi tempo serena. e Manfredi che... quindi Serena ha appena, appena alzato l'asticella <ride> e... ti ho messo e subito ecco. così speriamo sulla brace non... frizzantino esatto, esatto. speriamo che non faccia... <ride> Senti Manfredi, ma prima, la differenza, una delle differenze, voglio iniziare subito così nel vivo della questione. Una delle differenze principali tra, anzi, se innanzitutto ci vuoi spiegare la, la V20, come nasce e qual è la differenza dalla V5, la, la, quello che ciò che stacca veramente su nei confronti della V5, prego. Allora, partiamo da eh, anzitutto come nascono queste due edizioni come ben sapete il vecchio mondo di tenebra eh, muore nel 2004 con la ghena eh, è un, eh, il momento in cui insomma gli sviluppatori ritenevano che eh, non ci fosse più tanto da dire ci fosse, si fosse arrivati un po insomma anche a, alla saturazione de, di quello che era stato il, il mondo di tenebra e quindi eh, tutte le linee eh, tutte le linee di di gioco vengono eh, concluse con i loro rispettivi eventi apocalittici, la genna per i vampiri, l'apocalisse per i licantropi, l'ascensione per i maghi e eh, il tempo del giudizio per tutte quante le altre splat. Eh, C'è un reset e nasce il cosiddetto nuovo mondo di tenebra, quindi eh, vampiri in requiem, ehm, licantropi rinnegati e così via, eh, arrivati a un certo punto però si arriva a un anniversario importante, ossia i 20 anni di vita di Vampiri la Masquerade il primo dei giochi, primo dei giochi di ruolo della, della Wattwolf e eh, non vi sto a raccontare cosa è successo nel frattempo alla White Wolf che ha avuto purtroppo una vita travagliata fatto sta che la Onyx Path che è un gruppo di eh, ex autori della White Wolf eh, che sono diventati sostanzialmente licenziatari per eh, gestire tutti quanti la parte di gioco di ruolo della White Wolf stessa eh, lanciano eh, questa ideona lanciano l'idea di un grosso manuale omnibus un'edizione nostalgia in cui ci sia, ci sia tutto il giocabile, non tanto lo scibile tutto il giocabile su vampiri e quindi è un'edizione che tiene assieme eh, tutte le linee di sangue tutti i clan, tutte le discipline ripulisce un po' i meccanismi cerca di uniformarli ed è questo mostro di, non so, credo sia 800 pagine, no, 800 pagine e mezzo 500 pagine in cui trovate tutto quanto vampiri bello inscatolato viene costruito per essere un'edizione metaplot neutral quindi per essere giocabile in un momento X della storia del gioco senza problemi e, e, e lì potete trovare veramente descritte tutte le sette tutti i clan tutto quello che è stato scritto su Vampiri nel corso della storia il successo di questa operazione è strabiliante al punto che non solo spinge la White Wolf anzi l'Onyx Path e la White Wolf insieme a procedere con i ventennali, quindi c'è il ventennale di Licantropi, il ventennale di Maghi, il ventennale di Fudice ventennali il ventennali di Ebrite e così via ma anche a riaprire le vecchie linee di gioco e quindi iniziano ad arrivare dei manuali per il V20, per Werewolf 20, per Mage 20 e così via che aggiornano la storia la portano avanti e aggiungono nuove opzioni ehm, a un certo punto c'è un, uh, un sommovimento questo sì da raccontare seppur rapidamente nella storia della White Wolf la White Wolf è stata comprata nel tempo da una software, software house islandese la CCP con l'idea di farci un, uh, un gioco di ruolo online questo progetto non funziona a un certo punto la CCP si stufa del, di stare dietro alla, alla White Wolf al suo brand e lo vende alla Paradox la Paradox è la compagnia svedese siamo sempre in terre scandinave che uh, produce giochi come Europa Universalis o Crusaders, Crusader Kings eh, quindi è anche questa una comp compagnia dei videogiochi eh, molto attiva nel gioco storico, nel gioco strategico e così via. Che cosa fa la Paradox? La Paradox eh, facendo seguito in realtà a un primo annuncio che la stessa Onyx-Path aveva fatto all'inizio a un certo punto, eh, decide di fare una quinta edizione di Vampiri la Masquerade e di rilanciare il gioco eh già. Quali sono le differenze tra due? Come? Eh sì. Quali sono? Sì. No, dicevo già Quali sono differenze tra i due. Allora, come dicevamo anzitutto, la prima differenza è di approccio v 20 è eh, appunto un manuale omnibus dentro cui c'è tutto ed è un manuale metaplot neutral, quindi lo puoi usare per giocare più o meno in qualunque momento della lunga storia eh, di Vampiri la Masquerade eh, Vampiri, quinta edizione invece parte già con due idee diverse non è un manuale in cui c'è tutto, ma è un manuale pensato per introdurre, per reintrodurre al mondo di Tenebra e anche per aggiornare il mondo di Tenebra, quindi ehm, viene aggiornato il metaplot a con un focus molto importante. Siamo nel XXI secolo, ormai eh, l'ubiquità delle tecnologie di comunicazione e delle tecnologie di sorveglianza fa sì che sia difficile difendere la masquerade, al punto che eh, gli immortali vengono in qualche modo eh, scoperti e eh, osteggiati, con sempre maggiore violenza da eh, agenzie eh, governative di tutto il mondo. È l'inizio la cosiddetta Seconda Inquisizione che porta a tutta quanta serie di sconvolgimenti che vanno a, uh, a muovere in maniera molto uh, drastica il metaplot um, tra altre invece differenze um, il V20 è una versione ripulita e risistemata insomma più o meno della terza edizione di Vampiri il cosiddetto Revised uh, mentre il V5 fa una serie di uh, cambiamenti meccanici molto coraggiosi a mio avviso io sono un grande fan della quinta edizione e che cercano di rifocalizzare il gioco cercano di eh, rifocalizzarlo sulla centralità della bestia e del Simon, quindi sul concetto centrale esistenza vampirica. Siamo predatori, siamo mostri. E quindi con la dinamica dei punti fame, con la dinamica, con la dinamica a livello narrativo, di ristrutturazione di discipline, che fanno sì che il gioco sia eh, più rapido, più narrativo e più focalizzato proprio su questa esperienza del predatore. Quindi c'è molta più enfasi su questo rispetto alle lezioni precedenti a mio avviso il V5 nasceva anche con l'idea un po' come era stato con la quinta edizione per Dungeon di chiudere quello scisma che si era creato nella fanbase tra eh, i sostenitori del vecchio e nuovo mondo di tenebra eh, e in effetti si vede che ci sono molte diciamo, delle migliori innovazioni studiate da, da Path e nel suo Requiem sono state portate anche nel, nel nuovo Masquerade eh, D'altra parte però eh, diciamo che l'edizione del ventennale ha eh, avuto eh, di per sé un, uh, un grosso seguito e anche il fatto, insomma, proprio questa differenza eh, drastica, visibile, tra aver tutto quanto in un posto e invece dare una sorta di reset al mondo e non avere tutto quanto in un posto, cercare di ricostruire un po' il senso di mistero, che nel tempo si era perso eh, ha generato insomma, una differenza rilevante all'interno del fandom io spero sempre che si, si possa richiudere perché sono insomma, un fan integrale del, di quello che ha fatto la White Wolf e eh, in questa rubrica cercheremo sempre insomma, di essere equanimi e di, essere soprattutto, cioè di, di, non, di non fare edition warning ecco, l'unica esatto. cosa che mi permetto di dire è che anch'io adoro la, la quinta edizione che secondo me toglie un po'. Poco quel problema che si era venuto a creare con le altre edizioni del, del vampiro che era quasi un supereroe più che, più che un vero e proprio mostro della notte, diciamo così. E non sono una grande fan di, del requiem, quindi... <ride> questo lo metto, metto, le mani avanti io sono una grande fan del Requiem il mi dispiace soprattutto le evoluzioni successive ci sono state ci hanno fatto un ottimo lavoro sopra secondo me sì. comunque Serena non vi stai certo che quando abbiamo fatto la nostra prima campagna di V5 uh, io mi scuso preliminarmente perché c'è una ruspa dietro casa mia sì. e quindi probabilmente prima o poi sentirete rumori sc sconclusionati sì. comunque quando abbiamo fatto la prima campagna di V5 io per testare i limiti del sistema non ho fatto la campagna che il manuale mi proponeva, cioè una campagna di Sangue debole o di neonati che combattono nelle strade contro la degli anziani, fatto, abbiamo fatto proprio una campagna nel miglior stile, seconda e terza edizione. Quindi con ancille praticamente anziani, eh, Matusalemme e Zinisce che si risvegliavano nel centro di Cracovia, la vera mano nera e tutte cose. Gli americani direbbero una campagna gonzo con Trenchcott <ride> e Katanas. Esatto. Devo dire che comunque storina può dire, anche questo lo diciamo a coloro che temono che con il V5 non si possano giocare in i stili, si può impiri, fare non vi... la vive. campagna assolutamente ha funzionato benissimo sì, e sì. anzi, non essere costretti a fare iniziative più lunghe di quelle di Dungeons and Dragons è stato rinfrescante anche per i personaggi che menavano Sì, sì, sì, si può fare assolutamente, anzi e anch'io ci tengo a precisare che potreste vedere eh, gatti in questa live potreste sentire il rumore del ventilatore ma purtroppo senza diretta, non riesco a respirare in questa, in questa stanza e, e, e possiamo fare, po accettiamo donazioni per una webcam decente per Manfredi per, Manfredi per i futuri, <ride> per le future live però adesso a parte queste cavolate e invece oggi siamo qui per un motivo ben preciso Manfred, a parte vampiri, a parte la V5, oggi di che cosa parliamo noi? Di quale clan in particolare? Allora, V5 è un'edizione molto controversa, perché ha fatto un sacco di cambiamenti al Metaplot della storia di tanti clan. E eh, uno dei cambiamenti più controversi è quello che ha coinvolto il clan Giovanni e gli altri clan. Eh, in qualche modo clan Linea di Sangue, in qualche modo connesse con la necromanzia. Quindi, eh, che cosa è successo? È successo che eh, non abbiamo più i Giovanni, non abbiamo più i Samedi, non abbiamo più i Nagaraja, non abbiamo più gli Araldi e il Teschio, tutte quante queste piccole linee di sangue di cui parliamo poi rapidamente. Ma abbiamo gli Ekata. Gli Ekata vengono introdotti in questo bellissimo manuale, Cult of the Blood Gods, forse dovrei metterlo no, no, no, va benissimo, sì, sì, sì. <ride> of the Blood Gods è una delle, delle espansioni per, um, per la V5, eh, uno dei temi della V5 è anche il rapporto dei vampiri con la fede, eh, in questo manuale vengono presentati appunto i culti e il sangue. Gli Ekata sono ciò che succede quando metti assieme eh, una serie di lignaggi di vampiri da tutto il mondo che si occupano di necromanzia. Cosa fanno i nostri Ekata? Eh, gli Ekata sono il risultato quindi di questa fusione tra linee di sangue che fino a poco tempo prima si odiavano e cercavano di sterminarsi in tutti i modi possibili e immaginabili. Eh, molti molti, molti fan hanno obiettato dicendo ma insomma com'è successo che questi siano improvvisamente diventati eh, tutti amici d'amore d'accordo? In realtà chiaramente eh, non parliamo di una cosa in cui tutti si adorano ma parliamo di eh, effettivamente una serie di intrighi, complotti e... Eh, alle spalle, molto interessante e molto appassionante, che la White Wolf non, eh, non ha tirato fuori dal cilindro giusto per fare questo manuale insomma, ma le ha seminate come eh, bricioline di pane in una serie di manuali che dal Dark Ages Companion del, mh, per il ventennale dei secoli bui fino a questa bibbia del metaplot che è il Beckett's eh, Giant's Diary guarda non si a... è visto Manfred spostati un po' più a destra così lo Ho vediamo visto? no Visto? Si capisce che è grosso? Si, si capisce, capisce che è grosso Si, si capisce <ride> Fatto A ah, uh, Lord of the Bloodlines, piuttosto che um, il nuovo manuale della vera mano nera Ci raccontano un affresco ambizioso di... Um, che ci parla di megalomania, culti e la morte, tradimenti e altre... Poco piacevoli, cosa è successo? Perché sono nati questi Ekata? Chi li ha tirati fuori dal cilindro? In realtà, gli Ekata sono il risultato eh, di un colpo di stato orchestrato all'interno dei Giovanni da una serie di cospirazioni che si sono andate incrociando l'una con l'altra. Ehm, a prendere il controllo di questo clan, chiaramente, questa è una conversazione ad alto tasso di spoiler, quindi, se, ehm, se qualcuno di voi ehm, se siete deboli scoprirlo... di cuore, questo non è, questo non è la live ah. per voi. <ride> a, a tirare le fila, a tirare le fila di, tutta questa, di tutta questa storia sono gli Araldi del Teschio. Chi sono gli Araldi del Teschio? Araldi del Teschio sono dei personaggi assolutamente poco raccomandabili, introdotti nella guida al Sabbat della terza edizione, e, eh, dove si lasciava intendere che fossero dei sopravvissuti dell'antico clan Cappadocio, i progenitori dei Giovanni, studiosi della morte, che i Giovanni avevano sterminato per prendere il posto della società vampirica eh, venivano dipinti come dei cadaveri, esangui, macilenti che si coprivano sempre con delle maschere e, e che aiutavano il Sabbath come misteriosi anziani e consiglieri eh, in realtà questo loro ruolo di misteriosi consiglieri eh, la White mano è andata affinandolo in qualcosa di molto più sinistro perché questi... Eh, Araldi e il teschio in realtà non sono semplici sopravvissuti dei Cappadoci, non sono un gruppo di inermi profughi che è fuggito nel, nel mondo delle ombre, nel mondo dei fantasmi per scappare Giovanni. Sono una antica cospirazione dentro i Cappadoci stessi, un, come ci racconta il Dark Ages Companion, un gruppo di Cappadoci che utilizzavano i loro poteri necromantici per ehm, uccidere sovrani, per destabilizzare società, per far crollare il mondo e per far... A scendere il mondo della morte sostanzialmente questo oscuro culto eh, in qualche modo insomma era, arri era arrivato nella lista degli indesiderabili all'interno del clan Cappadocio, chi conosce un po' la storia di Cappadocio sa che a un certo punto Cappadocius eh, vede un po' i suoi discepoli che sono sparsi su tutta la terra e dice ma sapete, siete arrivati un po' lontani dal, da quello che io avevo pensato, e ne rinchiude una gran parte dei suoi discendenti dentro questa eh, cavernosa caverna di Caimacli in Anatolia, dove eh, si cerca di sbarazzarsi un po' di tutti i suoi errori. Questo terrificante genocidio, eh, la cosiddetta festa dei folli, chiaramente non coinvolge tutti quanti i cappadoci, alcuni, eh, alcuni sfuggono, alcuni vengono graziati, altri invece fuggono proprio come Lazzaro, la sua progenie più degenerata, alleata ai sediti. I, ehm, gli Araldi e il Teschio non sono quindi eh, dei cappadoci pacifisti sopravvissuti alla Purga dei Giovanni, ma sono proprio questo gruppo di eh, oscuri complottatori che si sono nascosti già dalla Purga dei Cappadoci all'epoca e hanno aspettato colmi di eh, risentimento. Amplificato, cioè risentimento verso il loro clan, risentimento verso Giovanni che gli hanno tolto la vendetta noi in realtà non, che, non tanto perché abbiamo sterminato i loro fratelli quanto perché gli hanno tolto la vendetta eh, risentimento generale verso il mondo insomma perché eh, la loro ambizione è quella di appunto dominare il mondo mortale usando i poteri necromantici quindi hanno delle idee insomma sul rapporto con il resto del mondo abbastanza distruttive questo gruppo Eraldi e Teschio ha nel tempo anche eh, posto le sue basi in eh, vari gang della società vampirica, compreso all'interno del clan Giovanni, dove uno dei più importanti consiglieri del clan, il misterioso Cappuccino, è, eh, secondo alcune voci, Lazzaro stesso, quindi uno dei figli di Cappadocio. Secondo altre, che la Guattrofi chiaramente poi ama mettere la pulce in orecchio in maniera contraddittoria, potrebbe addirittura essere un culto formato da più persone, quindi da... Mh, da Lazzaro eh, da Bizar, che è un altro Matusalemme e da Yafet stesso, dal fantasma Yafet, quindi dal fantasma di uno dei Matusalemme che erano stati distrutti dai Giovanni all'inizio Fatto sta che ehm, questi araldi del Teschio orchestrano un colpo di stato, l'orchestrano facendo leva su una serie di insoddisfazioni che ci sono all'interno dei, dei Giovanni, tra tutte quante le piccole famiglie come i Mildiner, i Danzir, la Puttanesca, tutte queste famiglie un po' folcloriche che erano state introdotte nel tempo per cercare di uscire un po' dallo stereotipo del clan dei mafiosi italiani, che nella, nella, nella plot vengono sempre un po' bistrattati dai Giovanni, che sono sempre un po' così elitisti, incestuosi. Che poi ne è uscito, ne, ne sono usciti dal, dal, da questo standard degli italiani mafiosi? Secondo te? Uh, no, non Ci <ride> hanno provato. Ci hanno provato, ecco. Uh. Diciamo che se uno si appassiona veramente tanto, sì, volendo sì, perché ci sono tante piccole opzioni su cui giocare. Però diciamo che, ecco, la linea standard dei Giovanni è sempre un po' quella. Eh, ovviamente, oltre a queste linee insoddisfatte ci sono anche proprio i neonati Giovanni, che sono un po' stufi di stare sotto i loro anziani. Questo è uno dei temi ricorrenti dei, dei Vampiri Damasco. Ed figuratevi, non solo lavorare in eterno per una. Non soltanto lavorare in eterno per una dinastia immutabile, ma pure quella dinastia è fatta di, di, di, di, di tuoi familiari, quindi ancora peggio. E da questo punto di vista, eh, quindi i Giovanni eh, si trovano eh, assediati, eh, c'è eh, il L'antefatto della, della loro caduta viene narrato eh, nel Back at Giants Diary, eh, anche perché eh, ci sono una serie poi di altre circostanze che stanno incalzando sui loro. Per esempio, la promessa della Camarilla, quindi il patto di non belligeranza con la Camarilla stilato nel 1528, dovrebbe scadere a breve. E tutti dicono, ma che faremo, che faremo, che faremo? E, eh, e poi c'è tutta quanta una questione, quella del... Um, del cosiddetto true vessel, che è un'altra questione di, di metaplot dei Giovanni molto pesante, che si interseca con questo e crea ulteriori ulteriori problemi. Fatto sta che a un certo punto quindi avviene questa riunione di famiglia. Di fronte a questo colpo di Stato tra i Giovanni, all'esigenza di eh, sopravvivere contro l'Inquisizione, all'esigenza di eh, sopravvivere nel, nello sconto tra i Sette, eh, gli Araldi e il Teschio prendono il controllo sostanzialmente della Ciarchia Giovanni e chiamano a sé le altre, eh, altre schiatte soprannaturali, eh, dai Samidi ai Cappadoci sopravvissuti, eh, ai Nagaraja, che in realtà non sono per niente collegati ai Cappadoci, ma sono amici di lunga data di il al perché tutte e due sono, stanno a mezzi con la vera mano nera, e da qui nascono gli Ecata, un, un, un misto tra un culto e, ehm, e una famiglia, perché chiaramente l'elemento, quello lì, un po' dinastico, un po' ancestoso di Giovanni, rimane. Il risultato è un'amalgama un interessante. È un clan molto sfaccettato in cui c'è sicuramente il vecchio elemento criminale o anche principesco-aristocratico guidato da Giovanni. Ma eh, si mescola con l'elemento religioso, anche un po' voodoo, perché, per esempio portano i Samedi, piuttosto che con l'elemento invece quello più eh, puramente esoterico, misterico, anche così un po' sul complotto, diciamo, dei eh, Cappadoci e Araldi del Teschio. È comunque molto interessante notare che eh, uno degli elementi di, di metaplot um, eh, grosso dei Giovanni era quello che loro volevano sostanzialmente ribaltare il, il mondo dei vivi con quello dei morti, collezionare questi 100 milioni di anime, questo obiettivo assurdissimo con cui avrebbero distrutto il sudario, quindi il limite tra il mondo dei fantasmi e quello dei vivi, e avrebbero conquistato il mondo del potere di necromanzia. Eh, è, interessante, è interessante notare che questo in realtà. Era già un obiettivo dei primi Araldi Araldi di questa fazione Araldi e il Teschio nei secoli bui, qualcosa del genere, era già il loro obiettivo, quello di far sì che ci fossero in uno stesso momento più morti che vivi per poi usare la necromanzia per conquistare il mondo sostanzialmente. Cioè, ognuno, e, nella vita, interessante... ognuno si pone gli obiettivi che si merita, diciamo. Un sì, no? esatto. <ride> altro pianto interessante comunque è approfondire un, un altro elemento che la White Wolf semina con informazioni contraddittorie su chi siano davvero gli Araldi del Teschio, perché a un certo punto la White Wolf nei suoi manuali ci svela che gli Araldi del Teschio in realtà non solo sono un'antica linea di sangue dei Cappadoci che odiano gli altri Cappadoci e quant'altro ma molti di loro, almeno quelli più importanti probabilmente non sono nemmeno vampiri sono probabilmente degli spettri, degli spettri vendicativi e piuttosto ehm, piuttosto mal disposti, che, ehm, che vogliono fare i loro comodi con la razza vampirica e con il mondo in generale. Dalla chat questo, scusami, ovviamente... scusami manfred dalla chat c'è il, il buon press che ci dice che lui ha giocato un proprio... ecata nell'arpa di Vampiri della Facco 2020. Davvero affascinante come gruppo. sì una domanda che mi sento di farti così un po' a gamba tesa nel, in questa conversazione su Yekata, nel, do, da, dopo averci dato questa infarinata su, su chi sono, su da dove provengono, come sono nati e tutto, e tutto il resto, come, come pensi che andrebbero inseriti all'interno di in modo eh, coerente all'interno di una cronaca o di una one shot secondo te? Così, una, una domanda così a gamba tesa intervengo nel mezzo del tuo discorso. <ride> allora... Uh, l'elemento su... che chiaramente si può mettere più in risalto è anche quello collegato al manuale in cui vengono presentati, quello dei culti la società vampirica per come ci viene presentata nel V5 ha perso praticamente tutti i suoi punti fermi quasi tutte le sue sicurezze e ha quindi un, um, un afflato millenaristico uh, superstizioso e mistico molto più pronunciato che in passato quindi gli Ekata possono anche essere uh, persone che ti offrono da questo punto di vista un um, un, un punto di vista sulla non morte cioè ti offrono una spiegazione e un uh, modo di approcciare l'esistenza un lato che io trovo molto interessante della necromanzia è comunque il fatto che uh, questo non viene, spesso non viene trascurato però cioè, noi sappiamo che c'è tutto un mondo oltre il sudario cioè tutto quanto un mondo fatto con le sue regole, la sua società, la sua geografia e le sue creature e anche con le sue dinamiche potremmo dire da questo punto di vista eh, gli Ekata sono un ottimo elemento sia se uno vuole fare dei crossover e sfruttare i Wraith a fondo nelle sue cronache perché chiaramente sono gli unici che in qualche modo possono interagire con questo mondo dall'altro eh, bisogna anche pensare creativamente a come la necromanzia possa essere utilizzata in una cronaca perché può essere utilizzata chiaramente per spiare qualcuno ma anche per trovare informazioni per recuperare artefatti perduti di cui è rimasta soltanto una copia ectoplasmatica eh, ci sono tanti spunti su come usare la necromanzia in maniera creativa anche su come creare la propria dire, economia dei, dei fantasmi, insomma, come sfruttarli. Tanto alla fine, i Giovanni vengono presentati sostanzialmente come degli schiavisti, quindi eh, l'utilizzo economico dei, dei fantasmi schiavi, insomma, anche quello può essere uno spunto. Perché ai Giovanni eh, piace, tutto piace tutto... vincere facile. Manfred, quindi si sono messi a schiavizzare <ride> le anime. <ride> prego, prego. E poi, comunque, tutto Punto mistico ed esoterico eh, che eh, nella V5, tra l'altro, si arricchisce perché, eh, come saprete, eh, la vecchia necromanzia e il vecchio tembramento sono stati fusi nella nuova disciplina di oblio, eh, Oblivion e quindi sostanzialmente ci troviamo ad avere eh, una nuova connessione che tiene assieme il vecchio, la vecchia concezione dell'abisso come dimensione oscura in cui si aggirano le entità eh, che hanno potere la sombra, questi mostri fatti di ombra e di tenebra piuttosto che il mondo dei fantasmi quindi gli Ekata sono indicati per chi vuole introdurre eh, direi, un uh, elemento anche così un po' da... Uh, un monumento di orrore gotico, sicuramente, uh, queste antiche famiglie decadenti, ciascuna un po' strana nella sua dimensione, dai mercanti cannibali alle cultiste greche della, di Lilith, passando per i principi rinascimentali, sono adatti per chi vuole esplorare il lato religioso di vampiri, il lato mistico e magico di vampiri, e per chi è amante della storia di fantasmi e vuole costruire una storia uh, a vari gradi di uh, approfondimento sul mondo dei fantasmi. Questa almeno è la mia opinione. Ok. Forse e... non particolarmente radicale, ma Adesso centrata. ti faccio una domanda invece un po' così, un po' così tra di noi, no? È un personaggio che ti viene in mente che sarebbe interessante da giocare Del clan Ecata Così eh, adesso a grandi linee. Come faresti un personaggio? Adesso diventiamo il TCLF stasera. <ride> tu come lo faresti? Tu bella? come lo faresti? Allora è un clan che ti offre eh, molte sfaccettature eh, devi decidere anzitutto se te lo vuoi giocare più mistico o invece più legato al lato Giovanni, vecchio stile la situazione quindi ci può essere mh, da un lato quindi a me piacciono un po' questi due archetipi appunto, da un lato il necromante puro che ha anche una certa dimensione religiosa magari, quindi può essere qualcuno che per esempio aveva un rapporto patologico con la morte in vita e eh, adesso che è diventato immortale, non solo è diventato immortale ma ha anche acquisito questa capacità di parlare con il mondo dei morti di controllarlo allora vuole esplorare a fondo, vuole vincere questa sua Paura è trasformarla in potere, potrebbe essere questo un archetipo interessante dall'altro c'è invece il classico appunto elemento di orrore un po' gotico quindi qui ci possiamo giocare eh, una delle tante sottofamiglie dei Giovanni con i suoi, il suo orrore incestuoso, con il suo isolamento, i suoi rituali un po' segreti qui possiamo giocarci anche un po' tipo il padrino quando, che tra l'altro viene un po' anche poi riportato nel clan Giovanni insomma qua dall'esterno quando ti scontri con questa dimensione, questa famiglia con i suoi riti, i suoi segreti, i suoi, le sue dinamiche strane sempre più inquietanti fino a che poi scopri effettivamente eh, l'orrore di quello che fanno Ok, mi sembra che hai fatto uno spiegone come diremmo, come diremmo noi a fine di, di qualsiasi live, piuttosto chiaro, no? C'è qualcos'altro oh, che... Troppo palloso spero. No, no, no, no e tanto ci sono molte, un sacco di cose da dire a riguardo quindi è chiaro che uno poi poi specialmente come sei fatto tu che parti <ride> a ruota libera è forse anche meglio perché così il discorso è bello, bello fluido mi sento soltanto di, di dire eh, che noi come associazione abbiamo affrontato eh, questo, questa tipologia cioè ci piace molto nei nostri live di vampiri inserire l'elemento dei fantasmi o comunque a me personalmente quando facevo il master mi piaceva inserire anche qualche elemento di questo genere ecco quindi magari diecata in questo contesto sarebbero stati un po' privilegiati forse anche in qualche modo e abbiamo fatto un larp a riguardo un one shot larp che non mi ricordo come l'ultima cena avevamo chiamato sì l'ultima cena se non sbaglio, in cui eh, senza saperlo perché ancora non erano usciti i manuali eh, a riguardo degli Ekata e quant'altro, sapevo solo più o meno che cos'era eh, il clan Ekata, eh, abbiamo, ho, ho creato diciamo, una storia che per me poteva sembrare coerente della creazione di questo, di questo clan unico, no? partendo da tutti come dicevi tu, da tutti i necromanti che c'erano eh, nel mondo ecco, da tutti i clan che erano, rappresentavano questo stile, ci avevamo messo anche il famoso PNG Capucino. Cappuccino, che era poi in realtà quello che tesseva la, tutta la, la storia che lo giocava il mitico Edoardo che, Mi che la... come? no no no, vai vai e niente, ci tenevo a precisare che lo giocava il mitico Edoardo. Che se stasera dovesse essere in live lo ringrazio tantissimo perché è stata una delle sue performance migliori. Guarda caso, quando gioca personaggi così importanti dà il meglio di sé. e guarda. è un giocatore importante. Come? Edoardo è un giocatore importante. Un merita personaggi importanti. Esatto, esatto. Sì, adesso vabbè, e, dopo 5 euro glieli diamo, eh. E no, sapete, ho cioè, è in che c'è una bromance tra me e l'altro. Quindi, <ride> esatto, giustamente dovevo esatto, mettere esatto. un vino sulle linee anche in questa occasione. Giusto, mi sento sol soltanto. Gli Egar sono stati al centro sono, anche dell'ARP della nostra ultima convention da la fatto l'anno scorso. In cui proprio questo sinistro complotto degli araldi e dei, degli, degli araldi fantasma, insomma, e della loro idea di prendere il controllo della razza cainita eh, era proprio la plot principale. del dell'evento, proprio anche all'insaputa degli altri membri della loro coterì, quindi c'erano rappresentanti di tutte quante le famiglie di dai Giovanni alle Lamie ai Cappadoci, e, ehm, e c'era un, un membro invece della coterì che all'insaputa degli altri insomma, stava conducendo questo rituale con cui avrebbe eh, fatto possedere da spettri malefici tutta quanta la cainità lì presente allora Gab in chat giustamente ci ricorda che mai sottovalutare l'importanza della masquerade che questa forse è una frase che un giorno vi, vi spiegheremo perché ci diverte così tanto altra frase no, una nostra frase iconica esatto e vorremmo, vorrei semplicemente aggiungere che non ho, avevamo preparato l'idea di dirvi di consigliarvi qualche serie tv o qualche film che potesse ispirarvi diciamo su, su Yekata Purtroppo non ho trovato granché, l'unica cosa che mi sento di, di consigliarvi, l'ho puntata qua ora ve la leggo, eh, sono ehm, The, The Hunting of Hill House e and, della stessa serie Bly Manor, perché sono tutti e due ovviamente hunting, che parlano di, di case stre stregate eh, infestate da fantasmi, che sono secondo me molto belli anche proprio come a livello di, di intrecci di, eh, di peso dell'idea de del fantasma e, e poi io mi sono sentita un po' così l'umorista dell'ultimo del, dell secondo, e ho voluto inserire in questa lista anche Six Feet Under, <ride> semplicemente perché parla di dinamiche familiari di questo gruppo di persone che gestisce questo gruppo, di questa famiglia che gestisce un'azienda una funebre, come, come dire. E quindi è interessante, anche se quello poi tende un po' alla commedia e alla commedia. La black humor, quindi forse su quello poi andiamo, sforiamo un po' su, su ambiti che i giovani forse non, non hanno tantissimo. Detto questo, vogliamo spendere due parole, Manfre, per presentare il prossimo, il nostro ospite Grazie. di oggi. Assolutamente sì, abbiamo un ospite che è eh, eh, un grande esperto di giovannologia e di k <ride> e nonché di writologia. ci tenevo a averlo qui anzitutto perché è un autore italiano che eh, assieme a Aurora, sua collega, ha fatto dei lavori meravigliosi per la Storyteller's Vault la Storyteller's Vault se non lo sapete vi consiglio di eh, girarvela perché è praticamente lo shop in cui la White Wolf permette a eh, autori freelance, ma anche a semplici fan, di eh, vendere eh, dei manuali fan made o dei manuali, appunto comunque fatti con il eh, loro imprinting e di eh, proporli al pubblico. Ci sono delle, delle vere, oltre a poter poi comprare in PDF tutti quanti i vari manuali, stessa, e ci sono delle autentiche gemme che vengono realizzate da persone con grande ehm, con grande conoscenza del, di vampiri e anche con grande capacità artistica. E una delle eh, nostre linee diciamo editoriali. Come Van Partelling sarà quella di cercare di coinvolgere il più possibile di questi autori in modo da farveli conoscere. Eh, abbiamo con noi appunto eh, Marco Calesella okay, io... del progetto Very Night. Okay. Io vi faccio da parte in questo fatto... momento adesso con, con, con, i con i magici effetti <ride> dell'internet scomparirò da questa schermata avremo eh, Marco sulla schermata vicino a te io comparirò soltanto se dalla chat qualcuno eh, cerca, fa una domanda all'ospite e, se se e sento di, che quella domanda è interessante ve la, ve la rigirerò in quella maniera quindi vi saluto okay. per il momento, vi passo subito eh, Marco tra poco, serie. eccoci qua, prego. prego. Salve a tutti e grazie per uh, avermi ah, ecco. Eccoci qua. Allora, ti eh, un trucco brevemente. Allora, qua... Una delle cose, secondo me, più interessanti del, del V5 è proprio questa sua enfasi sul fatto delle cose che crollano. Eh, è un po' il crawler della società vampirica, eh, uno dei suoi primi manuali si chiama The Fall of London, una delle sue prime avventure era la The Fall, era matata sulla Fall of Berlin, sulla caduta di Berlino come principato. Ci sono tanti momenti insomma, del Metalbot in cui le vecchie certezze crollano, e appunto crolla anche Venezia. E, mh, il nostro Marco eh, ha realizzato eh, un'avventura collegata poi a un manuale invece di inventazione che ci parla proprio di che fine hanno fatto questi poveri Giovanni in che modo il clan Giovanni crolla su se stesso e eh, quindi ecco anzitutto lo ringrazio lo saluto e eh, gli chiedo insomma di raccontarci un po' dal suo punto di vista di esperto di metaplot e necromantica che cosa è successo a questi poveri Giovanni e perché ci dovrebbe interessare diciamo grazie grazie di tutto ancora allora innanzitutto devo fare una piccola promessa, ovvero che Uh, come effettivamente hai già fatto notare, <ride> sono, sono mh, non solo mh, diciamo, conoscente, diciamo, di vampiri, ma anche di Wade the Oblivion. E la mia parte, perché ovviamente, nel uh, trame che scriviamo, sono in parte scritte da Aurora e in parte scritte da me, e la, mia, la mia parte ovvero, è più che altro prevalente dal punto di vista di, appunto di Wade. Infatti, eh, a parte il primo manuale che abbia scritto io, ovvero Verona by Night, l'antefatto da cui poi si passerà appunto a Cadute dei Giovanni, che è appunto quello di cui mi hai chiesto, riguarda la situazione dei Wait all'interno di Venezia. Ov ovvero. Argomento non da poco, perché essendo chiaramente l'epicentro del potere Giovanni, essere un fantasma a Venezia è una condizione particolare. Sì, ma a riguardo, infatti, c'è stato una, un piccolo paradosso riguardo destone dei Giovanni all'interno del mondo del tenebra. Ovvero, eh, questa cosa riguarda il fatto che, nonostante tutto, l'epicentro dell'attenzione della, della White Wolf per quanto riguarda i vari clan, gli eventi, riguarda comunque per lo più il Nord America. E, ok, vengono, ogni tanto viene presentato come anche per quanto riguarda l'Europa eh, o anche la Russia e altro eh, però quello più di altro per quanto riguarda eh, cose peculiari ad esempio per, dato che comunque ad esempio prendiamo il sabbat ad esempio il fulcro del sabbat sono in Spagna in parte dell'Italia e in altre zone che sono appunto mh, la camarilla meno potere che altrove però a parte, qui, a parte appunto il fatto che si dice eh, questa zona è controllata dal, dal Sapato, dalla Camarilla e ci sono queste peculiarità dei clan, si dice in Romania e cose del genere, in realtà nel, nel particolare non viene eh, più, più di tanto espanso. E in, in, tornando all'argomento, ad esempio, di come i Giovanni sono organizzati all'interno di Venezia stessa viene detto abbastanza poco ovvero eh, effettivamente è stato detto qualche accenno eh, specialmente nel, appunto, nel manuale specifico dei Giovanni tipo il fatto che c'erano i cosiddetti ben se non ricordo male ovvero i capatociani che in una maniera o nell'altra erano riusciti a sopravvivere che erano nelle catacombe sotto Venezia oppure, sotto Venezia. oppure eh, sempre passando la V5 invece il cosiddetto il famigerato grattacielo nero che nessuno sa che cavolo serva, sinceramente. Però, e a parte questo però, in realtà, ad esempio, di dove siano dislocati i Giovanni, eh, quali siano i loro centri di potere e come se, effettivamente siano organizzati in maniera effettiva all'interno della città, ci sa abbastanza poco. E allora, appunto, in questi due manuali, Necropolis Venezia e Caduta di Giovanni, ho cercato un po' di spiegare questa Partendo però dal punto di vista dei weight, perché appunto Necropolis Venezia è più che altro un manuale di Weights the Oblivion. Diciamo due terzi Weights the Oblivion, un terzo vampiri. E sono partito da un punto fondamentale che hai anche già accennato: ovvero al rito della notte eterna. Ovvero il famoso uh, scopo definitivo dei Giovanni di uh, distruggere il Sunario. Allora, a riguardo si potrebbe dire parecchie cose ovvero quanto sia effettivamente fattibile come cosa e quanto abbia senso su, su, a riguardo proprio il rituale stesso. A riguardo, potrei andare avanti per delle ore perché è una cosa che è stata affrontata non solo in Vampire, The Masked Raider, of Oblivion ma anche in altri giochi come Mage's Ascension oppure um, Hunter's Reconing, quindi questa cosa la salto direttamente. Parto invece da, par da una parte molto più importante ovvero la parte logistica. Eh, allora, prima hai accennato al fatto che lo, uno dei temi che vengono presentati ai Giovanni è che sono considerati clan di schiavisti. Però c'è una cosa che ho notato, generalmente viene molto vista male, cioè viene male interpretata, ovvero si pensa che il singolo Giovanni abbia dietro orde e orde di fantasmi. Cosa che assolutamente non è vera. Perché basta anche semplicemente vedere il, le regole di necromanzia, sia quelle vecchie, sia quelle della DOB o della V5, che anche solo riuscire ad asservire sotto di sé un singolo fantasma potrebbe essere il materiale che va a coprire un'intera cronica. Tanto per fare un riassunto molto in breve, eh, non basta infatti usare la disciplina per scherzare un fantasma ci deve prima imparare nella storia, imparare le caratteristiche, trovare un oggetto al quale il fantasma è legato, quello che allora non c'è una tradizione italiana effettiva perché non è ancora sta, fa, stato fatto un manuale di Rito ufficiale in italiano, io l'ho tradotto come ancora, in inglese sarebbe fetter, che questo oggetto rappresenterebbe il legame eh, che tiene il fantasma legato alla realtà e che gli impedisce di andare nel vero oltretomba perché quello dove sono adesso i fantasmi non è il vero oltretomba le cosiddette terre dell'ombra sono un piano parallelo alla realtà quello che in altri giochi viene chiamato Deep Umbra, l'Umbra profonda ma che comunque non è il vero eh, al di là diciamo che è una sorta di limbo in cui i fantasmi devono rimanere, dovrebbero rimanere, rimanere nel vero al di là, se non che in realtà anche questo mondo, come più o meno tutto nel mondo di tenebra, è andato alle a puttane, e quindi non funziona come dovrebbe funzionare. Quindi, e, e, o, oltre a questo, il suddetto Giovanni, anche se è riuscito a recuperare tutte queste cose, deve comunque affrontare il fantasma stesso, riuscire a usare gli oggetti e le informazioni che ha raccolto senza che il fantasma lo accartocci. questo perché come si può notare già da qualunque manuale in cui sono presenti i fantasmi di vampiri se vai a vedere i poteri di un fantasma anche il fantasma più debole come il livello di potere di, tra l'ancilla e l'anziano tanto per dire tu si considera che tutti i fantasmi hanno vicissitudine 5 quindi mm, Diciamo che un, anche un Giovanni neonato molto e molto talentuoso, potrebbe rischiare molto grosso. Per questo motivo eh, ogni famiglia di Giovanni ha una specifica eh, modo per poter eh, avere a che fare con i fantasmi, per convincerli a andare sotto di loro. I Giovanni, ad esempio, sono famosi per usare il ricatto. Loro trovano il, queste ancore che abbiamo detto prima e le usano per minacciare il, il suddetto fantasma. Ovvero, se non ci obbedisci. mafioso, sempre per non sfuggire agli stereotipi. Sì, è eh, così, effettivamente. O fai questo, o fai quello che diciamo noi, o la tua ancora viene distrutta e tu vie, vieni annichilito. Oppure, anche in altre maniere, se il fantasma ha delle persone viventi a colui care, potrebbe succedere qualcosa di male. La sua casa preferita potrebbe crollare e cose del genere. Poi altre famiglie giovanni hanno altre tattiche ancora. Ad esempio, sono famosi i Rossellini. Questo, viene visto, questo era descritto più che altro bene in Dark Age. Però nell'ultimo manuale che è uscito, eh, Children of the Blood, che è uscito da uno o due mesi se non sbaglio, viene presentata bene con questa cosa, E infatti la trovo una cosa un po' tanto esagerata, i rossellini li minacciano direttamente a botte. Ovvero, o fai quello che diciamo noi, o noi ti prendiamo pugni. È, è sempre una cosa buffi, impossibile. Però allora, effettivamente i rossellini, se va, se va a vedere la loro hanno l'ultimo user della loro è Qualunque attacco fatto dai Rossellini può colpire i fantasmi, anche se sono incorpori e fanno danni aggravati. Quindi, infatti, scherzavo con uh, gli altri miei giocatori che un personaggio che si poteva fare era un Rossellini con Oblio 1, quindi non sa per niente di necromanzia, e potenza 5. Ed è più efficiente scavizzare i fantasmi di un giovane con. Uh, con no, no, no, non ho domande, ma mi sento di dire. Di dimostrare la mia solidarietà per i rossellini gli voglio bene già <ride> ok scusate dovevo intervenire così comunque questo, tutto questo per dire appunto che in realtà riuscire a in, catturare un Wait, uh, un fantasma è, è comunque abbastanza complesso diciamo comunque si, si considera o almeno io considero che i Giovanni più che altro catturano i fantasmi più deboli quelli che vengono chiamati i droni che sono, hanno poco o niente volontà. E infatti, a riguardo su come sta andando il, la raccolta dei fantasmi, ho le, le mie opinioni, che però vi racconterò dopo. Tornando a, riguardo, a quanto riguarda Venezia, quindi, consideriamo a considerare due, quindi diverse cose. Ovvero, primo, i, i fantasmi sono molti di più dei, dei vampiri. E, come ho detto prima, si hanno abbastanza... Cioè, generalmente sono comunque anche più potenti dei vampiri. Quindi, ti ho alla, alla, alla tua domanda prima. È facile per un fantasma sopravvivere a Venezia? No. Effettivamente no. Perché comunque i giovanni sono... Insomma, un po' di cervello ce lo hanno, sono, sono, sono comunque organizzati per catturare i fantasmi. E dato che... Mh, Giovanni e Giovanni sono abbastanza recenti all'interno del mondo di tenebre. In fondo esistono dall'anno dall dall 1000, La, uh, Il Lo anti di Augustus, è stato abbracciato nel, tra il 1000 e il 1100. E poi comunque Giovanni alla fine effettivamente non si sono son definiti come clan prima del 1500. Quindi diciamo, hanno approfittato del fatto che i fantasmi che invece sono abituati a millenni e millenni di storia e sono ancora più lenti dei vampiri a vedere le cose che cambiano, sono stati presi di sorpresa e quindi sono stati per lo più ingannati. E, per, e, per, e quindi c'è stata una prima fase di rastrellamento da parte dei de giovanni, che ha permesso loro di catturare una grande quantità di anime. Questo però non significa che poi i fantasmi non si siano voltati e non se la siano presa male. A questo punto, quindi, devo fare un piccolo, un piccolo riassunto per quanto riguarda eh, come è suddivisa la società, la società di Waze the Oblivion, ovvero come sono organizzati i fantasmi. Perché, così come i vampiri sono organizzati all'interno del mondo, anche i fantasmi sono organizzati in una certa maniera. Ovvero, sono la loro società, eh, almeno per quanto riguarda l'Occidente, perché poi nelle altre zone del mondo hanno regole ancora diverse, sono per lo più suddivisi in due categorie. Le, la, il cosiddetto eh, Regno Scuro del, del Ferro o, o Impero di Stigia, che è una sorta di, di, di dittatura militare eh, che tiene organizzati i fantasmi per impedire che essi eh, perdano quello che rimane della loro umanità questo per fare un riassunto molto in breve perché anche qua per riuscire a raccontare tutte le magagne dei fantasmi ci metteremo ore e ore e i rinnegati e gli eretici ovvero eh, tutti i fantasmi che per un motivo o per l'altro si rifiutano di assecondare l'ordine costituito, costituito di spregia e quindi semplicemente sono fatti i loro territori privati, diciamo, che pretendono di governare per controllo. Possiamo fare un paragone Scusate. abbastanza azzeccato con gli anarchici. Ho una domanda dalla chat che Enrica mi chiede, Venezia è stata, chiede, Venezia è stata scelta come luogo perché il velo verso l'ombra oscura è particolarmente fino oppure ai Giovanni non frega niente perché li attirano direttamente con le ancore? Non c'entra capo. Eh, Venezia è semplicemente eh, stato scelto come luogo preferito dai Giovanni perché loro sono inizialmente non sono dei mercanti sono dei mercanti provenienti da, durante l'impero romano eh, in cui non è, si neanche Giovanni, si chiamano Gioviani hanno avuto anche e... un imperatore hanno hm? avuto anche un imperatore probabilmente uno sfortunatissimo imperatore di, di breve durata e appunto, erano, qua non erano ancora vampiri, qua erano mh, semplicemente dei mortali, che, dei mercanti mortali che praticavano una sorta di adorazione dei morti che mh, la in Dark Age viene presentata come un'evoluzione del culto dei imperi, insomma degli antenati romani classico sapete le statuine che tenevano in casa, no? e Loro usavano appunto queste informazioni dei, che ricevevano dai morti, sì, dai fantasmi per agevolare i loro affari. A un certo punto, sono stati esiliati da Roma e si sono trasferiti nella, in quella che poi sarebbe diventata Venezia. Ci sono, sono rimasti lì e sono rimasti lì. Questo è il giorno aggiungerei anche una spiegazione invece diciamo così extra narrativa che potrebbe essere perché è stata scelta proprio Venezia Probabilmente perché assieme a Roma è l'unica parte d'Italia che, che gli americani conoscono e sanno facilmente riconoscere e quindi sarebbe stata facilmente identificabile anche dal, dal meno erudito giocatore internazionale esatto ma questa, potrebbe, ma questa è una supposizione così tendenziosa no è, è probabile <ride> Comunque, uh, tornando al discorso che stavo facendo prima, uh, a questo punto, dato che c'è tutta questa difficoltà per riuscire ad accapararsi un fantasma, no aspetta, no, no, ero passato dopo, ah sì, stavo parlando dei rinnegati. Allora, nell'immaginario nel, che mi sono fatto io riguardo Venezia, appunto uh, nel 1500, circa, 1500-1600, i Giovanni avevano... Imbrogliato buona parte dei fantasmi della zona di Venezia e gli avevano schiavizzato la sua passione. A questo punto, eh, questo, questi più che altro erano i fantasmi liberi, quelli che appunto venivano chiamati in gergo, rinnegati. Vene, eh, la necropoli di Venezia, come viene chiamata la città nel mondo delle ombre. Eh, all'epoca non si considerava avere un'occupazione effettiva da parte dell'impero di Stigia. Questo perché generalmente eh, Stigia, il, le legioni di Stigia, mm -hmm. hanno appunto questa enorme città eh, il, che non ha nessun legame con il mondo dei vivi, chiamata appunto Stigia, e però hanno tanti avamposti nelle principali eh, città del mondo, in quelle che vengono appunto chiamate necropoli. Però eh, quanto sia influente l'influenza di, di Stigia in una di queste necropoli varia. Per quanto riguarda Venezia, era abbastanza debole. L'anacreon, ovvero il comandante in capo dell'avamposto, era corrotto e quindi i rinnegati facevano un po' quel cavolo che gli pareva. Poi sono arrivati i Giovanni. I Giovanni hanno rastrellato buona parte dei rinnegati e li hanno schiabellizzati. Ma non tutti. Molti, in realtà, a quel punto, dato che i rinnegati tendenzialmente, anche se possono essere o banditi, o dei, dei visionari, degli idealisti o altro, comunque tutti, in una certa maniera, si vedono tipo partigiani. Quindi hanno cominciato a raggruppare le loro bande, con delle quali occupando un determinato territorio, e hanno cominciato una, una sorta di guerriglia contro i Giovanni stessi. Cosa che sta andando tuttora avanti oggi. Attualmente, in, per come presentato Necropolis Venezia, Venezia è un enorme campo di battaglia in cui i fantasmi e i Giovanni combattono fra di loro. Che non è... Eh, però non come una guerra di trincea o come il Vietnam. Allora... A questo punto, ritorno un attimo sulla logistica. Come avevo detto prima, eh, riuscire a catturare un fantasma richiede tempo e risorse. E in realtà, una cosa che in vampiri non viene detta, c'è anche un certo costo di mantenimento, perché i fantasmi per nu devono nutrirsi anche loro e si nutrono di emozioni. Ora, eh, normalmente un fantasma nutrirsi per avere queste emozioni o eh, usa il legame che i vivi hanno, hanno con lui attraverso appunto le ancore che abbiamo detto prima, oppure quando le ancore per una maniera o per l'altra sono andate perdute, sono andate distrutte o altro, loro stessi causano violentemente emozioni ai viventi in modo da fargli provare forti emozioni, per lo più paura, e nutrirsi di quella. Motivo appunto per cui ci sono le case infastate. Ora, anche i fantasmi schiavizzati dai Giovanni devono nutrirsi. E quindi i Giovanni devono riuscire a trattare il loro nutrimento sotto forma di emozioni. Cosa che non è particolarmente semplice. Specialmente quando l'obiettivo è riuscire ad avere 100 milioni di questi. Ora, sta... contiamo che un vampiro abbia tipo uno o due fantasmi a testa. Tendenzialmente, ipotizzerei dai calcoli che sono stati fatti anche dalla White Wolf a suo tempo, che uh, i, i giovanni, anche nel loro periodo di grassa, non contassero più di 10.000 unità, cioè 10.000 eh, giovanni in totale. Per cui, anche se ci sono degli anziani che possono avere centinaia di fantasmi sotto di sé difficilmente arrivano ai 100.000. quindi a tal scopo ho, avevo ipotizzato cosa che ho presentato nel manuale che eh, ci sia una, proprio una casta di giovanni chiamata i pastori delle anime i quali hanno praticamente, quasi completamente abbandonato la vita sulla Terra. E hanno usato negromanzia per spostarsi permanentemente nel, nel mondo delle ombre, in modo da poter controllare e pascolare, alla fine, i fantasmi sotto di loro come se fossero delle pecore. Cioè li portano in giro, eh, prendono le, le emozioni dai luoghi più succosi di Venezia, per così dire, e li proteggono dagli assalti dei rinnegati che per un motivo o per l'altro cercano di liberarli. Non sempre per buoni motivi, semplicemente c'è ricor eh, da ricordarsi che la materia prima di qualunque oggetto dei fantasmi sono altri fantasmi. Quindi, anche se mh, loro vogliono liberare i loro fratelli, magari è solo per buttarli dentro una cucina. Per comunque, per loro è più, è più interessante avere il loro i loro, i loro fratelli insieme a loro che piuttosto tenere sotto i giorni. Quindi che questa guerra consiste più che altro nell'azione nell di questi pastori delle anime che devono portare in giro da una parte all'altra di Venezia metti creggi di cento, 100, mille anime alla volta e proteggerli dagli attacchi che vengono organizzati da questi guerriglieri fantasci. E questo è, più che altro, questo è più che altro il fulcro principale di Necropolis Venezia. Poi, ovviamente, nel manuale stesso sono presentati anche specifici fantasmi, eh, tratti da storie di fantasmi che sono famose e rinomate a Venezia. Alcuni riguardanti alcuni dei dogi, tipo ad esempio Enri, Enrico Dandolo che eh, per chi non se so ricordasse è il doge che ha sovvenzionato e guidato la quarta crociata che ha distrutto Costantinopoli e che cosa che non è saputa in un altro, altro in evento peraltro la... determinante per la metaplot di Vampiri e che eh, è dettagliato de in uno dei manuali a mio avviso più belli fatti da Whitehall, cioè il crepuscolo di Costantinopoli, uno dei siti book più belli veramente e approfonditi che abbia fatto la Whitehall. Esatto, in cui, appunto, Costantinopoli c'era il cosiddetto sogno. La, um, questo trio di vampiri matusalemme storici, come eh, Michele, il Dragone, uno dei quali aveva appunto questo sogno di creare l'utopia a Costantinopoli, che purtroppo è andata distrutta un po' per le, i complotti della, degli, degli altri cainiti in giro per il mondo un po direttamente per l'azione di, della cosiddetta maria la nera che ha la bali che ha ucciso michele e poi cioè, anche per gli umani che hanno distrutto effettivamente costantinopoli alla fine diciamo che tra bali sediti la sombra in eh, erano più quelli che lo, che lo volevano far secco questo sogno che quelli che, che erano interessati esatto. difendono purtroppo comunque esatto. quindi Torniamo a, uh, torniamo a bomba su Venezia e torniamo a bomba sulla bomba che ha fatto deflagare il clan Giovanni. Che cosa è successo ai Giovanni? Che fine hanno fatto questi poveri anziani Giovanni che volevano distruggere il pianeta e invece improvvisamente sono stati epurati? Ecco, cosa ci... allora, cosa ci racconta... a riguardo, a riguardo eh, innanzitutto, allora, caduta, caduta di Giovanni, che è il manuale in cui ho descritto la mia idea di come sia andata a riguardo, eh, innanzitutto è nato perché da una discussione che avevamo avuto io a Aurora, ovvero eh, che riguarda una cosa che purtroppo non si può fare adesso sulla storyteller Vault. Per il momento, sulla storyteller Vault non si può scrivere nessun materiale riguardante la V5, cosa che ci sta un po' sulle scatole perché a noi, come Pia, piace tutto, indipendentemente dall'edizione, vogliono scrivere diverse cose anche sulla nu nuova edizione, però attualmente non si può fare e allora oh, a me è venuta in mente questa cosa. Ma io non, non scrivo nulla sull'attuale v 5 però potrei dire, scrivere qualcosa sui, le, sulle cose, sugli eventi che hanno portato agli eventi della v 5 a Venezia. E da lì è nata Caduta dei Giovanni. Caduta dei Giovanni, innanzitutto, eh, si riferisce al metaplot di tutta la serie di Veneto by Night. Non è ambientato soltanto a Venezia, ma ci sono eh, si va anche a Mestre Marghera, che per chi non sapesse sono i comuni proprio nella periferia di Venezia, diciamo la parte industriale di Venezia. Io sono nato a Mestre da famiglia di Marghera, per essere precisi. Perfetto. E poi si va a Padova e infine a Noale, che nel nostro Metaplot ha una, ha una storia molto particolare. Comunque, Caduta dei Giovanni parte da un evento che viene presentato, ma non viene descritto, ovvero la morte stessa di Augustus. Sappiamo che Augustus è stato, è stato distrutto dai Giovanni, presumibilmente dal cappuccino. Però, da lì, alla, eh, alla, alla riunione di famiglia, nel passato di tempo, e di cose ne sono successe, però non viene descritto cosa sia effettivamente successo nel frattempo e quindi ho voluto diciamo, coprire quel buco allora, quindi ho, ho immaginato la cosa più plausibile che poteva succedere una volta che Augustus è stato distrutto ovvero, dato che i Giovanni, in una maniera o nell'altra, sono comunque un clan verticistico ovvero, è vero che ci sono gli anziani, è vero che ci sono le fazioni e altro ma comunque tutti seguivano in una maniera o nell'altra quello che diceva Augustus era Augustus quello che prendeva le decisioni ed era Augustus quello che dava il suo favore a una fazione o all'altra. Quindi, una volta che è morto Augustus, il, uh, il resto del castello che è l'organizzazione di Giovanni è andata nel caos. Allora, innanzitutto qua abbiamo fatto una piccola divergenza rispetto a quello che viene presentato nel... Uh, nella, nella, nella Losh nella lore della V5. Mm, ovvero, nella lore della V5 viene detto che tutti i fantasmi intrappolati dai Giovanni si liberano immediatamente dopo la morte di Augustus. Secondo me non era particolarmente logico. Per cui non ho tenuto conto di questa cosa. E l'ho spirata in in negli eventi di questa avventura che ho, che ho scritto. Allora. Ci sono quindi appunto tutti il resto dei giovanni che sono disorganizzati e non sanno che pesci piacere. A questo punto, mh, ho immaginato che gli anziani si sono riuniti e hanno cominciato a discutere il da farsi. E si sono divisi in diverse linee di pensiero. Ci sono quelli che dicono una volta, adesso che non abbiamo più l'appoggio del nostro antidilusiano, e dato che noi sappiamo, ma gli altri non sanno ancora, ma lo scopriranno, che appunto la promessa del 1528 sta per esaurirsi. Dobbiamo stringere eh, più relazioni con eh, il resto delle sette, con uh, Sabbat, la Camarilla, la Shirra, il Connu e altro. E quindi, appunto, dobbiamo diventare più aperti. Altri invece dicono: no, rimaniamo isolati come abbiamo sempre fatto finora. Altri dicono: usiamo. La, la negromanzia in maniera più aperta per riuscire eh, a imporci maggiormente, altri ancora in invece dicono no, eh, usiamo, eh, aumentiamo invece la nostra influenza sul regno dei mortali, quindi la nostra ricchezza, la nostra influenza su e, eccetera, eccetera. Queste fazioni tra di loro non, non riescono a raggiungere un accordo e i matusalemme più importanti come ad esempio Ambrogino decidono di non, eh, di non schierarsi, rimangono in disparte. In particolare Ambrogino perché Ambrogino ha tutti dei, dei suoi scopi particolari che vengono anche descritti in altri manuali come ad esempio le, le cronache dei Giovanni o altro che ti fanno vedere che hanno, hanno ha proprio intenzioni completamente diverse rispetto al resto del clan. Comunque quindi a questo punto decidono di uh, approfittare di un evento annuale, decennale, no, non decennale, che avviene ogni 16 anni, ovvero la riunione della Camarilla, cioè del ciclo interno della Camarilla. Questo perché è un, è un elemento importante della promessa del 1528, ovvero Venezia è indipendente e appartiene ai Giovanni. Ma in cambio la Camarilla ha richiesto di poter usare come appunto, terreno neutro Venezia per poter fare le, sulle loro, uh, le loro riunioni in cui appunto, prendono le decisioni più importanti. I Giovanni decidono quindi di ingrandire eh, questo evento e approfittarne per fare una sorta di convention attorno appunto a questa riunione della Camarilla in cui invitare tutti gli esponenti più importanti dei domini vicini quindi che, va che vanno da Verona, Treviso, Ferrara Milano e così via in modo da poter far vedere le ricchezze del Gran Giovanni e poi di nascosto ogni fazione avrebbe cercato di fare dei trattati diplomatici con, un, con ognuno dei domini in maniera tale da aumentare la sua influenza e quindi eh, sbilanciare l'equilibrio che si è formato tra di diverse fazioni e assumere il, il controllo del clan. L'avventura appunto si inizia con eh, lo svolgimento di questa convention. I giocatori sono dei neonati o delle Ancille, o degli anziani, quello che vogliono fare i giocatori, che per un motivo o per l'altro vengono invitati da, o dai Giovanni stessi, oppure dai principi dei vari domini come rappresentanti, per partecipare a questa convention. C'è una prima parte in cui appunto si svolge questa convention, in cui loro vengono a conoscere diverse esponenti importanti, sia dei Giovanni, sia dei, sia dei vari domini che, che sono presenti, non succede una cosa strana, cioè, strana, catastrofica. Ovvero, una squadra di testi di cuoio dell della, della polizia italiana, armati fino ai denti, con armi e equipaggiamento che sembrano fatti apposta contro i vampiri, attaccano la convention con lo scopo di uccidere tutti i caimiti presenti. Allora, a questo punto... Direi di fermarla qui, nel senso che se no iniziamo a spogliare tutti i possibili giocatori. Cioè, questo è già un bel cliffhanger. <ride> eh, comunque, <ride> la pure, per, per, per, per, riassumo molto in breve senza fare spoiler a destra a manca. A questo punto nascerà tutta un'indagine con diversi complotti svelati o altro, casini o altro, in cui far, verrà, verrà scoperto il ruolo sia eh, del degli araldi dei teschi, che stanno muovendo le loro pedine, appunto, per iniziare la loro guerra contro Giovanni, sia uh, le, in, un complotto fatto dei fantasmi di Venezia per uh, riuscire a sfruttare i viventi per attaccare i uh, Giovanni, in, in quello che è la mia idea di come la seconda inquisizione è nata in Italia. Infatti, allora, tra, tra l'altro, la seconda inquisizione eh, non è un'organizzazione um, un monolitica. Questa è una cosa che è stata attuata ormai dai diversi manuali dell'acquisizione. Di sì, mi, mi infilo per un breve momento autopromozionale, ma proprio la seconda inquisizione sarà l'argomento invece del nostro LARP di quest'anno della Fabcon, quindi sarà un LARP tutto dedicato proprio alle varie fazioni della seconda inquisizione, i loro intrighi e i loro problemi, perché poi appunto non è un'organizzazione monolitica, quindi ecco sarà per noi di esplorare un po' queste dinamiche. Ecco, ed è una, una cosa che è sta, è, sta bene evidenziata è che la seconda inquisizione, anche se composta solo da mortali, in realtà è appoggiata da altre forze soprannaturali, anche se però tra le più disparate, diciamo che ognuna di queste forze appoggia soltanto una singola fazione della seconda inquisizione. Ad esempio, eh, viene presentato in Fall of London, la seconda inquisizione inglese viene appoggiata dall'Arcanum, che è un'organizzazione di stregoni. Certo. E quindi io avevo immaginato che invece la seconda inquisizione italiana non fosse la classica società di Leopoldo che tutti noi conosciamo, o meglio, ci sono anche loro in mezzo, ma è venuta a nascere grazie appunto all'appoggio dei fantasmi, che si sono rotti le scatole di avere i Giovanni con le scatole. Sì, semplicemente. Giustamente perché, insomma, ma, mai, mai fidarsi dei vampiri e dei loro, e dei loro amici. Allora, io ti chiederei, Marco, ehm, un paio di cose. Innanzitutto, come è nato questo vostro progetto di Veneto by Night, che è ben appunto più ampio di questi due libri, ma abbraccia un'intera ambientazione con diverse avventure e diversi cronaca, e poi eh, come nasce, invece, come viene portato un progetto sullo Stoliteller's Vault. Quindi diamo anche qualche indicazione ai potenziali autori che potrebbero essere interessati a questo punto a anche loro pubblicare. Ben volentieri. Allora, innanzitutto il uh, progetto Veneto by Night è nato nel, uh, a, nella primavera del, 90, del, del 2017, quattro anni fa, e quando appunto Aurora, che conoscevo ma mh, ancora in maniera abbastanza superficiale. Eh, ci eravamo visti per una, un progetto di un LARP, non di vampiri, un LARP, devo essere di The Witcher, tra l'altro, che purtroppo poi è saltato, fatto, organizzato dai nostri amici, e dato che, parlando tra una cosa e l'altra, visto che eravamo entrambi appassionati di vampiri, Aurora mi aveva chiesto, dato che io ho una discreta perizia con, il, con le attività informatiche, diciamo ma aveva chiesto di dare una mano per impaginare un manuale che aveva appunto scritto per Vampiri che è appunto quello che poi diverrà il, il, il manuale Veneto by Night dopo quello, dato che già il primo manuale aveva riscorso un discreto successo ho scritto quello che poi diventerà il nostro secondo manuale, Verona by Night l'abbiamo messo sullo storyteller a volte, anche quello effettivamente ha riscosso un certo successo, e quindi da, da lì in poi abbiamo cominciato a costruire insieme questo, uh, questo mondo di gioco che si sta allargando sempre di più, perché appunto inizialmente doveva coprire soltanto il Veneto orientale, poi abbiamo incluso anche il Veneto occidentale, e quindi poi abbiamo incluso anche Venezia, e a breve, mh, tra qualche mese, Includerà anche Milano. Oh, bello, bello, bello. bello. E, ecco, il tra lì ved vediamo una cosa importante: ovvero. Avete realizzato avuto... il, ma il mai raggiunto sogno Serenissima di oltrepassare Bergamo e conquistare anche il resto della Lombardia. questo modo. Oh, me <ride> È un grande, un grande orgoglio. No, lì, lì Milano by night andrà a scrivere eh, come Gian Galeazzo ha effettivamente organizzato Milano dopo Bello. che ha, ha diventato Principe di, <coughs> principe di Milano. Questa è domanda molto più grazie Marco. E per quanto riguarda la tua altra domanda, allora, in realtà, scrivere per lo Storyteller Vault è relativamente semplice. All'interno dello Storyteller Vault, è scaricabile gratuitamente, ci sono diverse guide che descrivono come deve essere scritto un manuale sia per vampiri sia per anche altre linee di gioco. E vengono dati anche materiali grafici, quindi sfondi di background, font, guide di come deve essere impaginata una pagina, per appunto tutte le diverse linee, linee di gioco. Quindi, appunto, una volta che si è scaricato tutto questo materiale, e una volta che si è studiato a fondo la guida, che è abbastanza corta, sono. Grazie, dai. Sono circa 4-5 pagine in totale. L'importante è avere semplicemente il contenuto organizzato bene, scritto bene. E una volta che si è scritto, il appunto, si ha il proprio manuale pronto in formato PDF, basta semplicemente fa creare un proprio account eh, all'interno della storia di Teller Vault, c'è una sezione chiamata Publishing, in cui tu entri all'interno e puoi mettere all'interno appunto i, i file pdf e dire quanto costano, far mettere una presentazione, tutto quello che è necessario. Insomma, una pagina di presentazione. Come funziona poi l'acquisto? Nel senso se mettiamo che io metta come prezzo del, del manuale 3 dollari, come ho 33 euro. Eh, come viene poi spartito tra Mela, White Wolf, eccetera, eccetera? Al 50%? Ah, caspita! semplicemente metà e metà, non, se non vengono fatti calcoli particolari. Ok, quindi ragazzi avete sentito Insomma, per tutti voi che siete appassionati eh, Appassionati di vampiri Appassionati del mondo di tenebra Anche del nuovo mondo di tenebra Perché la storia svolta è estesa a tutte le proprietà intellettuali Della White Wolf eh, Questa è una bella occasione di, eh, beh, di raccontarci le vostre storie Raccontarci le vostre idee Allora io sì, Marco, ma... Appunto, come dicevo prima però eh, Ci sono delle regole certo. Cioè, olt oltre al fatto che il materiale che viene presentato all'interno deve contenere deve contenuti, contenuti appropriati per lo stile della Wolf. quindi noi è che possiamo come ad esempio mettere eh, file di nazisti che fanno il passo dell'oca sulle strade che sono di Roma, tanto per fare un esempio, quello non viene ben visto, cioè abbiamo già visto i, i casini che sono successi con i manuali ufficiali, figuriamoci con questi. E inoltre deve essere anche coerente con la con il background e la lore dei vari giochi, e a prescindere, comunque, ci sono alcuni, eh, si possono creare materiali solo per alcuni giochi, per lo più, ad esempio, per i eh, giochi del ventennale. Ad esempio, non si non è ancora, come dicevo prima, non è ancora possibile scrivere manuali per la vicenda. Perfetto. Allora, Marco, io ti ringrazio. Eh, ci hai fatto una bella carrellata in più mondi, eh, nel mondo dei write, nel mondo dei Giovanni e anche in questo mondo autoriale che, eh, grazie a questa iniziativa di Mamma Whitewolf, si sta sta nascendo. E, mh, spero che tornerete a trovarci come amici voi, amici Veneto by Night. E niente, ci ringrazio di nuovo e ci, ci sentiamo presto. A voi. E eccomi qua, torno di nuovo con te Manfre e... bentornata sei. ciao e intanto io stavo eh, avevo da fare parecchio con, con i gatti quindi è andata bene così nessuna, <ride> nessuna domanda dalla chat a parte quelle che abbiamo già, già spiegato e, e niente Manfre quindi questa parte che cosa, come la vogliamo sfruttare? vogliamo dire qualche, no, qualche novità su, sul mondo di tenebra prima di concludere che dici eh, Sì, direi sì anche perché l'ultimo mesetto mesetto e mezzo è stato molto molto molto fertile da questo punto di vista eh, gli amici della ci facevano so, sommerso le novità c'è cioè parecchia carne al fuoco sono infatti... ah, dovete sapere che la White Wolf, insomma, uno dei, uno dei piani della Paradox, quando eh, ha iniziato la sua gestione della IP, della proprietà intellettuale del di Vampiri, era di fare un mondo ehm, il più possibile transmediale. Quindi eh, quello che gli interessava era allargare il brand di Vampiri a più prodotti diversi possibili. E quindi ci sono videogiochi, purtroppo Bloodlines è in stallo, diciamo, ma ce ne sono diversi altri in lavorazione, eh, sono giochi di carte dai più storici ai più nuovi e c'è anche una notizia bella grossa eh, che riguarda proprio eh, il, il medium per eccellenza di questi tempi, lo streaming, giacché eh, sembra che sia in lavorazione o quantomeno che si stia iniziando ad apprestare una serie tv del, di Vampiri. Giusto, Ser? Eh sì. Giusto, Serra? Eh sì una serie di tv una serie, eh, guarda quello, quello che so è che ci so, sono coinvolti gli scrittori di Tenebre e Ossa e di Punisher la serie che è uscita uh -huh. su, su Netflix eh, qualche tempo fa ormai e Tenebre e Ossa è invece recente di quest'anno e e niente, io ho un hype pazzesco, non si sa ancora niente a riguardo, si sa solo che a quanto pare loro sperano di poter ridefinire il genere, così hanno detto e così hanno dichiarato, e che ci sarà diversità rappresentata in modo molto originale e, e bello, speriamo. E comunque ecco questa è l'idea non credo da quello che ho capito non credo che sarà solo telefilm ma ci saranno anche una serie di film collegati ancora è tutto molto fumoso molto lasciato quindi forse ci potremmo aspettare un marvel cinematic universe di vampire non lo so speriamo Sicuramente si presterebbe, tra l'altro. Ho letto che comunque eh, dietro a questa cosa c'è so lo studio di produzione che ha eh, lavorato su The Witcher e su The Expanse. Che comunque, diciamo che è una delle prime cose in cui uno si preoccupa quando è fan è che non venga massacrato miseramente il, il prodotto per esatto, portarlo sulla esatto, televisione. Esatto, esatto. Da questo punto di vista. Sia The Witcher sia The Expanse Sono due bei esempi comunque di adattamento Fedele quando serve Innovativo quando serve Ma sempre in una cornice insomma fatta bene Che è quello poi che, che speriamo tutti Voi che ne pensate in chat Diteci la vostra avete anche voi hype, Siete terrorizzati Fateci sapere cosa ne pensate Allora andando avanti con le novità C'è anche eh, Ci sono anche novità di gioco eh, È stato recentemente consegnato ai backer Ash of Trace, uh, Trace of Ash and Bones, un manuale che è il, è il penultimo del, um, della se, di, di quelli collegati al Kickstarter di Cult of the Blood Gods, il manuale che appunto ha introdotto gli Ekata e che vi mostro tutta la sua sontuosità di nuovo, guardate che bellissima copertina. Detto questo è uscito in PDF ed è ora uh, disponibile non solo per i Baker ma anche in... Um, appunto acquistabile e in print on demand questo manuale che ha quattro cronache eh, tutte a tema culti ce n'è una eh, a tema Giovanni Classico in cui i giocatori sono dei Giovanni un po' mafiosi di Atlantic City che vengono mandati a Las Vegas ce n'è una a tema, potremmo dire, Midsommar in cui c'è tutta quanta una cronaca ambientata in Danimarca con eh, orro or orrore nelle campagne culti di bifolchi e cose così c'è una cronaca invece che gioca sul tema della Golconda e poi c'è una cronaca, questa è interessante eh, ambientata a Firenze è una cronaca tutta centrata sugli Ecata che fanno un colpo di stato e prendono il controllo di, della città, certo c'è da dire che insomma c'è questo conclave mondiale di Ecata che arrivano un po' a tante le parti del mondo, un po', forse un po' straniante eh, però eh, il, il dominio di Firenze è ben analizzato, ci mostra come può funzionare un dominio ecata, eh, quindi un, un dominio di un solo clan che prende il controllo di questa città e soprattutto eh, ci dà un, un bel assaggio di Italia al mondo di Tebra E anche questo come diceva prima Marco Non è molto comune Un'altra bella novità, invece, sempre dal punto di vista del, stavolta, invece dei fumetti, è che eh, la serie di fumetti Winter Steel, che era, eh, è uscita qualche, nel corso dell'ultimo anno, e racconta eh, appunto delle le vicende di due vampire, eh, una brucia una sangue debole a, e di un gruppo di anarchici, eh, sta per avere a settembre uno spin-off. La serie l'ho seguita tutta, mi è piaciuta molto, devo dire, nuovo spin-off. Si pronuncia molto succoso perché sarà basato il primo era tutto impostato sullo scontro tra eh, vampiri e cacciatori il nuovo invece sarà molto impostato sullo scontro tra vampiri e licantropi e siccome dentro ogni numero di questo fumetto c'erano delle schede di PNG, dei poteri, delle cose di meccanica comunque per usare le proprie campagne, è possibile che questo fumetto sia eh, il modo in cui iniziano a darci qualche informazione sulla eh, quinta edizione di Werewolf eh? Eh, la stiamo aspettando oltretutto questa quinta edizione di Werewolf quindi magari se avessimo qualche informazione in più. poi un'altra cosa che voglio segnalare che non è proprio recentissima è di qualche tempo fa però la White Wolf ha fatto cioè la White Wolf, il By Night Studio in realtà ha fatto partire un Kickstarter di War of Ages che è un Nordic LARP, stile Nordic LARP dove praticamente è un manualetto dove praticamente verranno spiegate tutte le, le varie regole che hanno intenzione di implementare per far sì che i prossimi LARP di, della V5 abbiano questa metodologia un po' più narrativa vogliamo dire il Nordic Clark è famoso per avere un po' lo stile un po' più ecco, puntato sull'interpretazione e sulla storia piuttosto che sul, sull'action vero e proprio ecco. quindi hype anche per questo eh, purtroppo oggi non ho possibilità di mostrarvi il sito con le varie, eh, con le varie informazioni perché eh, c'è stato un problema tecnico e non riusciamo a farlo però se andate su Kickstarter e cercate War of Ages Vampire quinta edizione trovate tutto quello che, che, vole che cercate e magari potete anche pleggiarlo, penso Altre novità, Manfred? Altre novità, allora ehm, ci, eh, sono uscite, è uscita un'espansione, tema Tremere per Rivals e sta per uscire, eh, per uscire i 4 starter deck di Vampire Eternal Struggle, parliamo di due giochi di carte di vampiri: uno è un gioco expandable, l'altro è lo storico gioco di carte collezionabile, uscito poco dopo Magic, e che ha tuttora un seguito eh, molto fedele anche nel nostro paese, e ci sono interi tornei, intere leghe e così via. Quindi eh, figo che arrivi anche lì la quinta edizione. Ovviamente, poi eh, la, la novità più grande, comunque, è che è stato annunciato il manuale del Sabbath. Uh, è una novità ormai di qualche tempo fa uh, anche qui si pronuncia una scelta controversa perché il sabbat che era stato presentato come coinvolto nella crociata della Genna quindi spostatosi in larga parte uh, a combattere i Matusalemme e gli anziani in Medio Oriente verrà ripresentato ma verrà ac accentuata insomma la sua ottica di culto fanatico di... Uh, di gruppo potremmo dire terroristico eh, Tornando un po' alle origini del sabbat Quelle misteriose anche qui e eh, molto pericolose Arriverà ad agosto E eh, appena quei tangheri del, Della Renegade Studios eh, Aprono il loro shop internazionale Sicuramente lo preordineremo E eh, ci prepareremo poi a raccontarvelo In diretta qui su Twitch Farà Tra l'altro faccio presente Che anche nel discorso Del By Night Studio del LARP, Nonostante sia un Nordic Larp eccetera, eccetera. Il sabbat sarà presente come, ehm, come villain della situazione insomma come gli antagonisti ecco e mi pare che sia tutto tu... c'è altro no, c'è ah, ah, mannaggia oh, che... So, che tu, so che non ne vuoi parlare ma bisogna parlarne che cosa, di che cosa vi sono dimenticata Vampre eh, del, del, del bellissimo gioco spara sparatutto Babbel dannazione non lo volevo dire no non è vero allora signori esiste, esiste anche dovrebbe uscire se non sbaglio a, se a settembre se non sbaglio a settembre dovrebbe uscire Bloodhunt che è questo eh, battle royale videogame multigiocatore eh, c'è il gameplay su youtube quindi potete, potete benissimo vederlo a vederlo sembra anche molto interessante a livello grafico però ecco da una prima occhiata del, del gameplay devo dire che non è assolutamente il gioco che fa per me perché incornicia un po' il vampiro in quella, in quella metodologia di spara tutto, di vado avanti, cerco risorse, sparo ai miei nemici eh, Così. però c'è anche, anche la possibilità di scegliere in che modo sparare nel senso che puoi anche personalizzare il personaggio e scegliere il clan quindi questo aggiunge tutto un tono di, di non lo so, assurdità, non so, no. Vi consiglio di guardare il gameplay e giudicare per voi stessi. Io parlo per me, non è, non è il mio stile, avrei preferito un Vampiri. Sto aspettando Bloodlines con, con tanta ansia, ma non, non so che... Penso che nel 2022 forse... Sono un sacco curioso anche se non ho mai giocato un gioco del genere so, sì. solo esclusivamente perché è ambientato a Praga dopo il, il conclave in cui Brucia sono usciti dalla Camarilla ammazzando Stormy di quindi esatto, sono curioso no. di vedere se c'è: esatto con Teo, altro, Bell, con Teo con Teo che spara con il fucile a pompa, grandissimo. Però, vabbè, eh, adesso magari non, non ci avrei. Non è un gioco adatto a, alle persone che hanno. Una visione di vampiri un po' più narrativa ecco <ride> eh, Quindi se, se siete più menerecci è il, è il gioco che fa per voi Tra l'altro non ricordo Chi è La casa di produzione Non so se lo ricordi tu Manfre oh, eh, Comunque non è la paradox E questo sono abbastanza sicura Però adesso non mi ricordo Mannaggia Ah Shark Mob esatto Sharkmob ha acquistato i diritti per questa, per questa cosa dalla, dalla Paradox credo, comunque c'è stato un accordo di qualche sì. genere e sì, sì, sì, sì. speriamo che la Paradox insomma ci tiri fuori un Vampire Bloodline nel prossimo anno che sia degno dell'attesa che, che ci hanno, hanno approbinato fino ad ora, per Facciamo, meglio Meglio yeah. attendere e che il, pro, il, pro, il prodotto alla fine sia buono piuttosto che una, una, una realizzazione affrettata e non troppo buona, insomma. Ok, adesso però... Ultimissima, ah, okay. ultimissima, ultimissima novità, questa può essere un utility. Uh, su Roll20, se, uh, siete ancora, uh, se siete utenti della piattaforma e vi interessa, sono stati caricati tutti quanti i pacchetti uh, di manuali, regole e, e tool per giocare a V5. Ok e direi che adesso veramente abbiamo detto tutto, abbiamo parlato della V5, abbiamo parlato delle vecchie edizioni, abbiamo sentito Marco e tutto il mondo di Wright, Vampiri, Giovanni e quant'altro nonché del, del metaplot relativo a, al Veneto quindi non lo so vogliamo concludere, abbiamo fatto questa, questa ora e tre quarti di, di chiacchiere non stop, e spero insomma che vi abbiate trovato questo contenuto interessante, vi segnaliamo che eh, come dicevamo all'inizio questo è un, vuole essere un format che porteremo una volta al mese, quindi è anche il motivo per cui dura un po, più, un po' di più rispetto ai format a cui siete abituati in questo canale e, e niente ci vediamo il mese prossimo vogliamo fare un piccolo spoiler per il mese prossimo Manfred? così giusto per caricare vedremo, un po' di hype ci vedremo molto presto perché eh, ci vedremo non più tardi della prossima settimana e avremo un ospite di spicco. Parleremo di come nascono le città nel mondo di Tenebra, in particolare le più famose, eh, come per esempio Chicago. E avremo con noi eh, un ospite, un nostro amico. Eh, che è già stato uh, con noi alla Fabcon dello scorso anno. Uh, purtroppo c'è stato soltanto virtualmente, ma è una delle persone che hanno uh, dato uh, diciamo, forma al mondo di Tenebra. Quindi uh, non vi faccio ulteriori spoiler, anche perché uh, ci potete arrivare facilmente da soli, ma sappiate insomma che nel nostro prossimo episodio avremo, uh, se tutto va bene, un ospite di rilievo. Benissimo, e per quanto riguarda invece il nostro canale Twitch vi ricordiamo che domenica ci sarà una live dedicata totalmente allo schiumo domenica sera alle 21.30 e vi aspettiamo e poi si ricomincia la settimana prossima con la rotazione solita del nostro, del, dei nostri vari format. Vi ringraziamo per la pazienza, l'attesa e il coinvolgimento che avete dimostrato in chat e vi salutiamo alla prossima, alla prossima puntata, giusto Manfred? Esatto, grazie a tutti voi. Ciao ragazzi! Eh, grazie di, di tutto. Io, la mia presenza su Twitch quindi avevo un certo like. <ride> e... Era anche un po' nervoso, <ride> lo ammetto, lo ha detto prima di iniziare. Sì, beh, vabbè, il nervosismo ci sta, ci sono state le complicazioni tecniche del caso, come al solito, però risolveremo tutto. No? Non temete, e intanto, vi saluta anche la mia gatta. e, <ride> e buona, buona serata, ragazzi! Ciao!